Oggi è 25 aprile e vediamo se nonno e nonna ci raccontano qualcosa. Ciao, no? Ciao! Eh. A cazzo, io questi amami mi il pizzo al portamonete che i nipoti sono venuti a battere i soldi! Ma che stai a dire? Ma guarda questo! Ah, oh no, ma dire qualcosa! Ma, che oh, ma, ma dai, su! Uh, io non Sì! Oh! <sighs> No, no, ma che c'è, che c'è? Dite, ma cavoli? Volevamo sapere se ci raccontavate qualcosa del 25 aprile. Uh, che ti è domani ci l'ha è passato tutta la in coppa. Ragiona, eh. ma come c'ha ragione? Eh, si dà la mano che vuole il tutto quanto ma no! non devo prendere la colla no, eh no, no niente. ma qualcuno me lo deve dire. Oh. e eh, va bene eh, innanzitutto eh. la stitichezza non è una malattia è un sindomo un sindomo eh sì! ma stai male ti si blocca tutto qua <ride> che fatto, uno no. non la volesse mai tenere la ma la verità è che tutti quanti a tenere lo oh, sanno che di che? chi è che non lo sa? E' chi è che non lo invece che nessuno la riconosce più, ha capito? Perché quando la gente sente stronzata non riesce più a mangiare qualcuno! Uh! Non mi fa mai il frutta figura, sa che scuola, tanto qui è tutti i parola! Ah. Eh Marisa, uno non la riconosce, però poi si ti tutto, diventa tutto rigido, ha capito? Ma non riconosci che sta un stile di Perché la mia amica ha fatto un tettacacac, e se stanno riesci a mangiare a salutare la gente! Come non mi addormenti, non mi addormenti, stipiti, stipiti, costipazioni! Ma no, che le, che le, che le! Vai, vai, sempre stipiti, Inoltre tutto noi sappiamo dagli ultimi studi medici che la stipsia è causata da uno stato di malessere, di depressione, di paura, di, di, di ansie dovuta a, a una crisi economica, sociale e politica, e le volte ti spinge a trovare delle soluzioni semplicistiche e antiche che ti creano un blocco, c'è la soluzione che ti crea un blocco, capito? E questo blocco ti blocca l'indestino, e l'indestino si sa, è un secondo cervello. E se tu non tratti buono, secondo il cervello, giù prima! Eh no, infatti! Allora, a me a guarda che devi sparare! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. A me il cervello non mi funziona bene perché ce l'ho due anni al giorno ormai! Pa, pa, pa, Basta! Ah allora, Quando spari è troppo tardi, poi voglio a mangiare l'accio, gutto per me è un altro cicchi è se non devi mangiare sistemata, hai due cervelli! assidichezza torta sotto sotto ma che non un... e quando la cacca diventerà nera allora là, bisogna intervenire passando ma possiamo ma donna o <totipo> fornico <tipo> allora, sul oh. oh, o no, non fa così perché pure noi Oh, siamo stati stitici per un sacco di tempo, tanti anni e tu devi sapere che era difficile poi liberarsi non era così facile, ah, tu, uh, mamma mia non c'erano cessi perché i cessi erano stati tutti o chiusi o scassati no no allora cosa che c'era l'unico grande cesso sa? solo che pannacce al meglio adesso, ma io cazzo solo, cazzo mamma so. E noi che potevamo fare? Non dico io come uh. fatto via qua. Se praticamente se siamo andati alla macchina e ho trovato un boschetto, e ho trovato un alberello, ci ho messo dietro l'alberello e poi mi sparato, mi eh, E fu così, che io non e tanti altri ci siamo liberati dagli stronzi. Oh, uh, ma vai, ti è scusato, ma non è Oh, ragazzi, mia, che, che io non vivrò per sempre, che una cosa, di me, che blocca, oh, devi sapere, se c'è stato uno stronzo che ti blocca, o devi venire... Oh, no, ma hai perso l'orecchino. Oh, oh no! <ride>